Omar al-Mokhtar. Per molti di voi questo nome non dice niente. Ma andiamo a scoprire insieme chi è Omar al-Mokhtar. Omar al-Mokhtar o meglio conosciuto come il leone del deserto, è uno dei più celebri tra i resistenti arabo-musulmani. Nato nel 1862 a Janzur, un villaggio all'est della Libia. Passa gran parte della sua vita a studiare le religioni e giurisprudenza. Nel 1897 venne nominato shaykh della moschea al Kosur. Il 29 settembre 1911, l'Italia dichiarò guerra all'impero ottomano, della quale faceva parte anche la Libia. È in questo istante che allora Omar al-Mokhtar cercò in tutti i modi di creare un movimento di resistenza. Omar al-Mokhtar riuscì a tenere testa all'occupazione italiana per più di due decenni. Creò molti danni alle truppe italiane in Libia portando gli occupanti a molti fallimenti militari. Il generale Rodolfo Graziani comandante delle truppe italiane in Africa, Parlando di Omar al-Mokhtar lo descrisse come un uomo dal carattere forte, carismatico e anche come un grande stratega militare, con grandissima forza di riuscire a cambiare strategia di difesa molto velocemente. Il generale riconobbe in Omar anche la sua tenacia e il suo amore verso la propria patria. L'11 settembre 1931 le forze italiane riuscirono ad arrestare Omar al-Mokhtar. Fu immediatamente data notizia al governatore generale della Libia di allora, Badoglio Pietro, che al momento dell'arresto era in Italia diede l'ordine immediato di giustiziare Omar. Ma il generale Graziani aveva un'idea ben diversa da quella del governatore. Dopo diversi confronti con Badoglio, Graziani decise allora di proporre a Omar un'ammistia generale, in cambio della sottomissione di tutti i militanti ribelli sotto la sua autorità, in modo da mettere fine ai combattimenti. Omar al-Mokhtar rifiutò l'offerta dicendo di non poter trattare con coloro che occupano la sua terra. E così Omar al-Mokhtar fu condannato a morte, le ultime parole di Omar al-Mokhtar dette a un ufficiale italiano prima della sua esecuzione furono, non è finita qui io sono solo un uomo anziano che se ne va, ma voi dovrete far fronte alle generazioni future, noi non abbandoniamo o vinciamo o moriamo per la nostra libertà. Omar al-Mokhtar fu impiccato il 16 settembre 1931 a Benghazi, in piazza davanti a circa 20.000 persone. Omar al-Mokhtar morì all'età di 73 anni come martire, difendendo la propria patria. Il Leone del deserto, il film anticoloniale sulla Libia fu censurato per quasi 30 anni in Italia dal 1982 e è stato trasmesso in televisione solo una volta su Sky nel 2009.